Buonasera, eh, um, incontro, insomma, uh, cerchiamo di avvicinarci a Tinkercad. Mm? Tinkercad è un uh, programmino molto semplice, mm, per molti versi, sviluppato da, AutoCAD, sembra, eh, da Autodesk, scusate, che credo vi fatto anche AutoCAD, e permette di creare degli oggetti 3D, 3D in maniera eh, semplice, molto più semplice di quello che si farebbe ad esempio un Blender. Ecco perché ne stiamo parlando. Sono arrivato a TinkerCAD anche per suggerimento di... Ehm, Chat GPT, eh, stavo facendo un progetto e a un certo punto mi è stato offerto come eh, prodotto alternativo appunto a Blender da far usare eventualmente ai bambini. E in effetti l'ho poi guardato un attimo e ho visto che eh, effettivamente consente di lavorarci. Eh, C'è tante altre cose, questo, questa mh, Tinkercad, ma a noi ci interessa un progetto 3D. Quindi facciamo un nuovo progetto 3D e quindi entriamo decisamente in questo ambito qua. Ora a questo punto eh, abbiamo, mh, facciamo proprio un tutorial eh, minimale, quindi eh, Tinkercad sostanzialmente progetta su una piattaforma di lavoro, un piano di lavoro, eh, abbiamo la possibilità di eh, aggiungere degli elementi su questa piattaforma. Eh, tra parentesi, ricordate che col tasto destro potete eh, praticamente girare la piattaforma e con il, la rotellina del mouse potete avvicinarvi, quindi potete navigare alternativamente eh, potete anche cliccare qua per navigare, quindi per girare se vi viene scomodo, tipo esempio sul, sul, <coughs> sul vostro diciamo, iPad o quello che è potete anche vedere la scena dall'alto, oppure... Eh, potete praticamente vederla di fronte quindi avete questa, questa possibilità potete attivare o disattivare insomma tante cose ve le esplorate adesso non sto a dettagliare per filo, per segno, tutto comunque prendiamo praticamente la visualizzazione più o meno di default che è questa e vediamo che possiamo praticamente metterci un cubo ora vedete che il cubo praticamente lo mettiamo e poi una volta messo il cubo che diventa rosso vedete che il solido è presentato in rosso o comunque colorato e poi ci arrivano praticamente delle ancore vedete che adesso con il tasto destro giro mi metto in modo tale da vedere bene il mio oggetto e vedete che posso praticamente lavorare sulle varie ancore su queste maniglie eh, e quindi e tra parentesi se notate eh, il cubo è 20x20 quindi 20 credo centimetri in questo caso qua e eh, eh, eh, praticamente possiamo praticamente allinearlo e quindi vedete che possiamo farlo diventare grande più o meno quello che voglio quindi se voglio farlo 40 e eh, per 42 quindi vedete che 40 di qua è 42 utilissimo il fatto che ce lo faccio vedere perché non è automatico mm? e eh, possiamo tranquillamente eh, praticamente appoggiarci sopra questo coso qua altre robe. poi se per caso anche qui volemo eh, accorciarlo è molto semplice se vogliamo eh, da 20 possiamo portarlo a 10 sempre cliccando possiamo e quindi abbiamo ottenuto questo effetto qua se vogliamo metterci un'altra un cosa una sfera prendiamo una sfera e ce la portiamo okay, in giro e ce la mettiamo dove vogliamo ok? e quindi abbiamo la sfera portata lì e la sfera portata lì diciamo possiamo se, se non clicchiamo sulle ancore possiamo uh, tendenzialmente, uh, dovrebbe esserci ecco probabilmente questa cosa ci permette di alzare la sfera e possiamo anche metterla insieme ok Ora, a questo punto possiamo fare tutta uh, una serie di mestirini che in blender ad esempio sarebbero già un attimo complicatini, nel senso che se noi clicchiamo sulla sfera blu e poi clicchiamo con lo shift anche sull'altro oggetto che vi ho messo, eh, abbiamo praticamente eh, selezionato praticamente due oggetti e possiamo unirli insieme con questo raggruppamento. aggruppa. CTRL G, quindi possiamo o cliccare qua o fare CTRL G e facendo CTRL G otteniamo praticamente un unico oggetto che a questo punto vedete che è cambiato colore, è diventato un qualche cosa di, eh, di più, um, cioè è un oggetto che possiamo comporre in, in, in vari modi analogamente possiamo anche fare quello che si chiama praticamente la eh, logica booleana Adesso in questo caso abbiamo assommato un cubo con una sfera ma noi possiamo prendere un, un, un qualche cosa, ad esempio un'altra sfera, un sfera la mettiamo qua e possiamo fare in modo tale che la sfera si stragga no? magari la restringiamo quindi facciamo una sfera eh, più o meno più piccola no? tipo così una sfera eh, così poi potete farvela come volete, e poi diciamo che possiamo eh, decidere che la sfera invece di essere solida sia un, un, lo chiamo vuoto, mm? e vuoto vuol dire, cosa vuol dire vuoto? Vuol dire che praticamente quando spostiamo questa sfera e la mettiamo, eh, la, la, la portiamo praticamente dentro il cubo, invece di, come vedete, fa un effetto che è quello di, eh, di eh, di tagliare, quindi cioè, probabilmente tagliamo questo oggetto mm? ora, allora, tagliare vuol dire che lo buca mm? eh, questo vale per qualunque oggetto, quindi ad esempio questo qui è la, la sfera che taglia ma possiamo anche prendere, ad esempio, qui ci sono già alcuni oggetti di taglio che sono questi, quindi prendiamo il cilindro, ad esempio, questo eh, il cilindro possiamo provare a girarlo, quindi vedete che anche qua abbiamo la possibilità di girare il cilindro e abbiamo la possibilità di eh, ridurre praticamente la dimensione del cilindro più o meno come abbiamo fatto prima magari c'è anche un sistema un po' più ottimizzato e quindi possiamo usare questo cilindro per, come un taglio per tagliare praticamente il corpo facciamo, facciamo ancora un pochino più piccolo vedete che a questo punto uh, lo possiamo Uh, girare e possiamo usarlo per tagliare il, il, nostro, uh, il nostro oggetto. Quindi, praticamente se lo mettiamo dentro, facciamo, progettiamo praticamente un taglio dentro, dentro il cubo. Il taglio non viene fatto, ma viene solo indicato perché venga fatto. Dobbiamo fare il lavoro di prima, cioè se, avendo selezionato questo oggetto di taglio e poi clicchiamo anche l'altro oggetto con Shift. Quindi, Facciamo di nuovo un eh, raggruppa e a questo punto abbiamo ottenuto praticamente un oggetto complesso in cui praticamente eh, abbiamo fatto il taglio. Se il, il cilindro fosse stato lungo fino in fondo, questo sarebbe stato un buco completo dentro il cubo. Quindi così abbiamo visto eh, alcune operazioni elementari che sono quelle di, eh, che abbiamo visto. Facciamo, aggiungiamo anche questo, un taglio. Mettiamo, mettiamo lì un taglio fatto così facciamo un shift questo ripetiamo il, uh, il, la combinazione hm? e quindi come vedete riusciamo a ottenere delle forme che sono assolutamente non banali Tra hm? che eh, Tinkercad Tinker Card viene usato molto appunto per fare eh, oggetti che poi vengono stampati in 3D con delle stampanti 3D Ora, l'ultima cosa che è fondamentale è l'allineamento che è un tutorial di Tinkercad non può fare a meno di spiegare. Quindi per spiegarlo mettiamo un, un cubetto come questo, e sul cubetto ci mettiamo, ad esempio, la ci mettiamo praticamente questa, sarebbe la, la, la testa, no? e questo qui magari lo mettiamo praticamente sopra ora vedete che eh, allineare un oggetto con un altro fatto a mano si può fare ma mh, non è detto che eh, si sì, ottengano grandi risultati però se si selezionano gli oggetti con shift quindi quello lì più shift questo e poi si seleziona sul, su questo oggetto a questo punto possiamo provare ad allineare mm? e... Eh l'allineamento, ah, non era quello, era, era quello specchio, scusate, volevo fare l'allineamento che è questo, e ecco, quando c'è l'allineamento, vedete che compaiono delle maniglie, eh, dei, dei punti, che sono questi, questi punti praticamente permettono di allinearle, eh, ad esempio in questo caso, centrarle, quindi vedete che eh, la, il tetto viene centrato, hm? E, e volendo possiamo poi comunque eh, allinearli su, su altre cose quindi possiamo eh, allineandolo qua praticamente vedete ci fa anche una preview nel senso che cliccandolo qua eh, ci fa vedere che il cubo sotto si sposterebbe di sopra allineandolo qua eh, fa vedere che viene centrato mh, tutto quindi centrati tutti e due gli oggetti quindi cioè, il, vedete che c'è sia il cubo che il, il, che il tetto che vengono centrati a un certo punto, se, ecco qua, vedete che, eh, vabbè, eh, quella cosa lì, eh, ah, ok, si clicca l'oggetto su cui si vuole centrare e poi si può scegliere praticamente la centratura su quell'oggetto lì, quindi così praticamente si, si centra. Comunque diciamo che normalmente vengono usati semplicemente per allineare eh, 3-4 oggetti in maniera tale che siano sulla stessa direzione. Abbiamo poi ehm, varie cose, ad esempio questo abbiamo uno strumento di lavoro, non ho ancora guardato in realtà, e hm, diciamo che eh, il, le, le cose base per questo tutorial sono, sono queste, poi salviamo il nostro oggetto in qualche modo, ma soprattutto possiamo prendere un oggetto e fare esporta, e quindi esportare la nostra forma selezionata oppure tutti gli elementi della scena in tre formati che se guardate sono tutti molto interessanti perché c'è il GLB che è molto usato, l'OBJ che è molto semplice, anche lui, oppure l'STL il GLB permette di esportare direttamente su... Eh, mondi virtuali quasi tutti praticamente compreso anche Cospaces Mozilla Hub o altri ma ci sono anche dei formati anche interessanti per fare dei tagli in certo modo quindi es esportando il GLB abbiamo il nostro, eh, il, il nostro oggetto qui abbiamo eh, anche eh, la possibilità di pilotare direttamente le stampanti laser ho già detto che usato molto spesso per stampare, e, eh, però possiamo fare anche il contrario, quindi se abbiamo già una forma presente possiamo fare import e quindi trascinarci un oggetto eh, 2D o 3D, quindi eh, i formati sono um, STL, OBJ e SVG, quindi eh, eh, sono un po' di meno, mi sarei aspettato di trovare anche il GLB, però va bene anche l'OBJ, perché da Blender o da altri strumenti si riesce a ottenere e quindi si possono comunque importare oggetti che, però, come vedete, devono essere abbastanza piccoli, quindi 25 MB, che comunque non è poco. Hm? Eh, SVG vuol dire che posso, si possono importare detto, degli schizzi, ma questo è un altro tutorial. Hm? Eh, oppure anche da una urla quindi abbiamo visto praticamente come comporre gli oggetti dalle forme elementari. Tra parentesi, non l'abbiamo visto, ma ci sono delle cose molto interessanti per cui si possono fare anche dei testi mm. eh, fatti per bene. Oppure si possono schizzare a mano libera con scribble, praticamente dei pezzettini che possono essere piegati. Eh, direi che come base per usare Tinkercad, questo è tutto. Mm. Eh, da, da qui poi dopo ci sono moltissimi altri tutorial già fatti che potete quindi controllare, fatti da persone anche più brave di me eh, spesso sono in inglese ma direi che mh, ci dovrebbe capire abbastanza anche vedendo un tutorial eh, in inglese anche perché come vedete i comandi da fare sono tutto sommato relativamente semplici e con questo vi saluto, buona giornata